porte aperte all'estension. Che cosa è? È un'iniziativa del gruppo Estensore Group per i nostri centri affiliati, potrete trovarci in callori.it, l'uscita del nuovo libro Emozioni all'estension dove racconto tutte le emozioni che nessuno vi racconta dietro l'allungamento dei capelli.